Ciao amici di YouTube, come state? Beh, spero bene. Eh, intanto io, per rinnovarvi l'appuntamento del martedì, con la nostra diretta dei vinili beh, potrei dirvi che questo potrebbe essere un abbigliamento che ben ci sta in uno dei prossimi martedì tra l'altro sto facendo le recensioni per glamissima quindi se avete voglia andate sul canale glamissima iscrivetevi guardate le varie recensioni mettete un mi piace e magari potete prendere anche spunto per regalare qualche calza molto interessante come questa che sto indossando adesso di amazon in collaborazione con walford un noto brand ehm, Tedesco eh, a livello di calze molto alto, ma con Amazon c'è la possibilità di acquistarla a un prezzo eh, più ridotto e quindi dicevo potrebbe essere un regalo da fare alla vostra dolce metà. Per cui io vi aspetto naturalmente i martedì, come sempre alle 9.30, per un appuntamento dedicato alla storia dei vinili. E chi lo sa che non vi ritroverete qui così.